eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense punti rifugio per il nostro amore eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco ti cerco, ti aspetto, ti sfido occupa la mente e tutte le passioni ma tu mi con albe boreali